Eh, il Siriza al partito eh, di, della sinistra radicale in, in Grecia e anche in Italia lo stiamo vedendo con tutte le derive assolutamente populiste e senza senso di, di Beppe Grillo, ma la stessa Lega Nord e anche buona parte del PDL che per appunto avvantaggiarsi all'inizio della campagna elettorale sta cercando di spingere verso eh, un, un, un ritorno alla lira, comunque un redimensionamento dell'Eurozona. Um... Possiamo ipotizzare per un momento che questo realmente avvenga, al di là del, eh, delle scelte politiche e di quanto sia sensato farlo, però ti volevo chiedere effettivamente se dovesse accadere eh, un ritorno di questo genere, quali sì. sarebbero le conseguenze a livello sia economico che politico? Ma allora, eh, Stiamo veramente nel, nel campo del, del, del, del, dell'alea, perché nessuno sa veramente che cosa eh, può succedere, eh, chiunque possa anche solo immaginare di, di prevedere gli effetti di, di una disgregazione dell'Eurozona, secondo me è alla pari del Magotel, ma con tutto il rispetto al proprio Magotel, ma eh, semplicemente i costi eh, non si sanno, eh, non si sa nemmeno quali possono essere le conseguenze, quali possono essere gli effetti, ma non solo nell'Europa, eh, non, non solo nell'Eurozona, ma in tutto il mondo. Abbiamo visto nel 2008 quando è fallita la quarta banca di eh, Wall Street, cioè Lehman Brothers, che si pensava che eh, i mercati finanziari potessero come dire, assorbire, anche perché le azioni della banca centrale eh, statunitense, la Federal Reserve eh, e tutte le altre banche centrali eh, mondiali furono eh, tempestive, eppure abbiamo visto che l'economia mondiale, non solo quella eh, appunto americana, è stata devastata, quindi non si può assolutamente, io non me la sento di essere così presuntuoso di dire che cosa potrebbe succedere, sicuramente esistono già degli studi, sicuramente non è che eh, ci sarebbero dei vantaggi, anzi probabilmente, e questo appunto dico molto probabilmente ci potrebbe essere un periodo, un'amplificazione dell'attuale crisi e quindi eh, verrebbero le, le, le parole del capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, potrebbero essere eh, in realtà, eh, potrebbero avverarsi, ricordiamo ieri giustamente, lui ha detto eh, ci vorranno almeno altri sei anni prima che l'Europa e il mondo escano da questa crisi, quindi forse è addirittura troppo ottimista. Um, il tutto mi dà lo spunto per proseguire con una domanda di Simone Corani. Che cosa pensi di un'eventuale trasformazione della BCE in stile Fed americana? Credi sia un passaggio inevitabile per la stabilità dell'eurozona? Beh, in realtà è abbastanza, complicato questa, è abbastanza complicata questa domanda e è abbastanza stimolante nello stesso punto di vista. Allora, che cosa succederebbe? Anche lì non lo sappiamo, eh, di sicuro però che cosa si sa? Si sa che negli ultimi vent'anni l'Eurozona, eh, l'Europa e poi appunto l'Eurozona, ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità. È il paradosso della carta di credito, se io sulla carta di credito ho un massimale di spesa mensile di 1000 Euro e il mio stipendio mensile è di 500 Euro, ma io spendo 1000 Euro, e beh, alla fine poi i conti, qualcuno, cioè la banca mi, mi richiede indietro i soldi. Ora. Non dobbiamo pensare alla crisi come una, semplicemente un, un, una crisi, dobbiamo pensarla come un cambio di paradigma, come un cambio di modello. E qua ogni volta che c'è un cambio di modello economico e modello finanziario di conseguenza, eh, ci sono dei grandi, dei grandi momenti di stallo, come quello attuale. È facile, è facile pensare che semplicemente stampando moneta si risolve tutto, ma non si può risolvere una crisi di debito tra le altre cose, perché poi è una, è una crisi sociale, una crisi economica, è una crisi finanziaria e una crisi appunto di debito, non si può pensare di risolvere una crisi di questo genere eh, semplicemente creando altro debito, molto semplicemente. Chiarissimo, eh, tra l'altro un, un altro aspetto che volevo affrontare con te era questo, sempre in, in chiave eh, in parallelismi con gli Stati Uniti, eh, siamo in piena campagna elettorale, negli Stati Uniti e quindi la mia domanda è come pensi che le elezioni influiranno effettivamente sull'andamento dell'economia non solo degli Stati Uniti ma anche quella europea? Allora io premetto che di politica ne capisco tanto quanto ne capisco di golf, quindi nulla, però eh, si può, posso provare a delineare più o meno qualcosina. Allora, è chiaro che il potere degli Stati Uniti negli ultimi vent'anni si è notevolmente ridotto. Io mi ricordo eh, quel bellissimo libro di Paul Kennedy Ascesa di Ascesa e declino delle grandi potenze, in cui appunto già si teorizzava vent'anni fa della, ehm, della perdita del, del potere, eh, sia soft power sia hard power degli Stati Uniti. E questo è lampante, perché se ci fosse stata eh, un'America molto più forte anche a livello negoziale, probabilmente la crisi dell'Europa sarebbe finita con un po' più di, di anticipo, ecco perché è chiaro che le sfide che attendono l'America dipendono anche dall'Europa e da ciò che sta facendo io mi ricordo al G20 di Cannes dello scorso novembre, quindi un anno fa eh, i funzionari statunitensi erano assolutamente spaventati da ciò che stava succedendo in Europa eh, più che altro perché c'era una totale incertezza su eh, ciò che sarebbe poi eh, successo pian pianino per fortuna è arrivata sono arrivate le misure della Banca Centrale Europea che si sta sostituendo di fatto ai governi, di fatto si sta sostituendo eh, ai politici e, e quindi è chiaro che anche gli Stati Uniti giocano un ruolo assolutamente minoritario secondo me in questo, in questa, in questa, in questo grande gioco, eh, tu mi chiedi di Obama o Romney? Beh, Obama è un grandissimo comunicatore, eh, nonostante la performance piuttosto eh, deludente di eh, ieri sera durante il primo dibattito a Denver contro Romney, in cui Romney veramente è, è stato eh, devastato. Eh, Obama ha dimostrato di, di voler come dire, andare oltre quello che sono i soliti Stati Uniti, però i soliti Stati Uniti erano quelli che mandavano avanti il bond, erano come il signor Wolf in Pulp Fiction, cioè l'omino, che arriva e mette a posto i problemi un po' dappertutto, non eh, sono più così. Eh, Romney potrebbe farcela. Eh, sì, perché è un uomo di business: è un uomo di business e eh, forse potrebbe avere la verba necessaria e il pragmatismo eh, necessario per spingere l'Europa a fare le riforme che deve, perché non è solo un problema di, dei singoli paesi, e appunto è anche un problema concertazione all'interno dell'Europa. Um, visto che si parla degli aspetti più strettamente economici, si parla della BCE e della Fed, um, data la tua esperienza anche e soprattutto sul web, um, potresti dirmi qual è il livello reputazionale delle banche sul web e quali dovrebbero essere le azioni di comunicazione che potrebbero implementare? Beh, allora, innanzitutto è, è abbastanza, eh, come dire, ci sono due, fondamentalmente, due tronconi. Da una parte eh, ci sono le persone che odiano le banche, eh, perché? perché non le capiscono? Come l'uomo primitivo non riusciva a comprendere il fulmine? Perché? Perché non, non riusciva a capire che meccanismo c'era dietro al fumo e quindi gli dava un'origine divina, salvo poi scoprire appunto che così non è. Ci sono tantissime persone che, comprend che non comprendono il vero eh, lavoro che stanno facendo le banche e le, soprattutto le difficoltà. Ci sono mercati come il mercato interbancario, eh, che sono dei mercati molto scuri alla gente normale, noi cerchiamo sempre di raccontarlo anche con un po' di noia sull'inchiesta, però non è sempre facile. E, e quindi da questo punto di vista le banche forse dovrebbero aprirsi un pochino di più dovrebbero comunicare un pochino di più a, arrivare un po' di più al, alla, alla persona comune perché in realtà dal momento che l'informazione diventa ottimale anche nell'ambito eh, nel rapporto con la clientela ecco, lì probabilmente anche le banche potrebbero essere meno odiate eh, di sicuro potrebbero fare molto di più su Twitter ad esempio potrebbero fare molto di più su su facebook, su youtube eh, corsi aperti sinceramente eh, senza troppi giri di parole o quant'altro alla clientela quindi è possibile, perché poi in realtà queste lacune vengono colmate da dei personaggi piuttosto bizzarri che riempiono le, no, il web riempiono le televisioni e quant'altro che uno di finanza ne capiscono veramente poco due cercano di veicolare un messaggio che è completamente distorto. Eh, aggiungo una, una piccola cosa, tanto per fare un esempio le due operazioni di rifinanziamento a lungo termine di LTRO, della Banca Centrale Europea, lanciate uno a dicembre e uno a febbraio, eh, per complessivi 1.030 miliardi di euro, e tutti hanno detto ma questi qua sono 1.000 miliardi che sono andati verso le banche, E ma perché allora non finanziano le imprese? Per un motivo molto semplice, perché in questo caso c'erano delle esigenze di rifinanziamento del debito quindi del, dei titoli di Stato che le banche avevano in portafoglio e quindi dovendolo rifinanziare ma non essendoci liquidità, cosa succedeva? Succedeva che le banche andavano in carenza di liquidità e quindi non, non riuscivano più a sostenere gli Stati durante le aste appunto dei bond, perché la città europea ha fatto questo. E quindi la domanda successiva dovrebbe essere: ma allora hanno aiutato oppure no le imprese? Sì, perché le hanno aiutate evitando di far saltare uno Stato ben prima di quello che poi in realtà è successo ad esempio con la Spagna, che sta negoziando gli aiuti. Proseguo con un'altra domanda, prendo spunto per farti una domanda di Diletta Parlangeli, che chiede: la crisi ha portato le persone ad interessarsi maggiormente di temi economici dei massimi sistemi? Oppure sono ancora argomenti lontani dal sentire comune? Beh, allora, eh, anche qua bisogna fare dei distinguo. Eh, lì, Infatti mi prendo anche io un po' di colpe come categoria giornalistica. Eh, noi per tutto l'anno scorso abbiamo spinto tantissimo sullo spread, sullo spread, sullo spread. In realtà lo spread non è la vera misura eh, di, del, delle sofferenze di un paese, perché semplicemente è semplicemente il differenziale di rendimento tra una cosa e un'altra cosa, molto semplicemente. Quindi se il sottostante mi vale 8 e l'altro mi vale 9, sono uno spread di 100, eh, di 100 punti base, quindi beh, lì lo spread è piccolo, però intanto tu ti paghi l'8. Allora, e sicuramente c'è molta più gente che si è, ultimi, negli ultimi 12 mesi si è avvicinata al mondo economico, con molta curiosità, perché vogliono capire che cosa sta succedendo. Eh, Dall'altra parte, probabilmente, come dire anche noi anche noi giornalisti dovremmo fare un po' più di aggiornamento continuo perché? perché il mondo appunto sta cambiando, ci sono determinati mercati che stanno cambiando e quindi se non riusciamo a capirli noi non possiamo spiegarli agli altri e perché anche perché la domanda, la domanda di, di cultura c'è, c'è tanta e torniamo al discorso anche delle banche di prima, delle lacune se, queste, se questa domanda che continua a essere elevata viene colmata da chi? Da dei mezzi ciarlatani, sinceramente non si va da, da nessuna parte, anzi si alimenta un odio sociale, un, come dire, una, una repressione, una rabbia che è assolutamente senza senso. Mi hai dato lo spunto per farti una domanda di Roberto Favini che chiede, rispetto agli altri membri del G20, come è messa la trasparenza finanziaria dell'Italia? Quello è uno dei gravi problemi dell'Italia. Quello è uno dei gravi problemi perché eh, a giugno, se non sbaglio, adesso mi, mi ricordo più o meno, a giugno è uscito l'ultimo rapporto sugli impegni presi dai singoli paesi del G20 a Cannes, appunto mh, del novembre 2010, eh, 2011, scusami. E Che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che dal punto di vista della trasparenza finanziaria l'Italia è assolutamente indietro, anzi non è riuscita nemmeno a mantenere gli impegni che aveva preso durante il G20 di Canada, eh, questo perché? Perché purtroppo c'è un abbraccio mortale tra le eh, banche e la politica, una cosa che succede anche in altri paesi, ma bene o male negli altri paesi ci sono dei banchieri che sanno fare dei banchieri, non dei politici prestati al mondo bancario. Questa è una cosa che in effetti negli ultimi eh, almeno dieci anni eh, si è amplificata, eh, adesso non sto a fare nomi, ma c'erano banchieri che sono stati cacciati dalle banche proprio perché? perché facevano il loro mestiere, quello di banchieri, poi uno mi potrebbe anche venire a, a dire, è chiaro, guarda poi guarda che cosa è successo nella, nella City di Londra con lo scandalo dell'IBOR, il eh, tasso interbancario di riferimento con lo scandalo appunto del di Barclays e io potrei rispondere che sinceramente se siamo seduti a un tavolo in 10 persone e siamo tutti noi che stiamo facendo eh, appunto attività finanziaria e siamo gli unici 10 attori è chiaro che magari qualcuno si può mettere d'accordo, non mi sono stupito sinceramente dello, dello scandalo del LIBOR perché eh, questo tipo di negoziazioni questo tipo di ehm, accordi vogliamo chiamiamoli così eh, avvengono dappertutto tra l'altro anche lì, informazione che è stata veicolata in modo assolutamente ma malvagio e tendenzioso, il scandalo label non è costato ai contribuenti, eh? anzi perché Perché andavi ad abbassare semplicemente il tasso di riferimento dei mutui e quindi addirittura i clienti pagavano di meno, molto semplicemente. Proseguo con un'altra domanda di Roberto, ehm, che un po' si ricollega a quello che ci siamo detti finora, che è una maggiore diffusione di open data rilasciati dalle istituzioni italiane, può scoperchiare vasi di Pandora e peggiorare o vanificare gli sforzi fatti finora? Questa è una domanda abbastanza complicata, eh, molto semplicemente guardiamo ciò che sta succedendo nei vari consigli regionali. Eh, beh, eh, il rischio esiste. Il rischio esiste, cioè, mh, è una domanda molto intelligente. Perché appunto se tu vai a scoperchiare un, eh, un piatto dove tutti hanno mangiato negli ultimi vent'anni. Beh, magari qualcosa sotto ci trovi, quindi probabilmente sì. L'open data, data potrebbe creare dei fastidi a, a tanti, a molti. Ecco. Una domanda di Claudio Bedino. Sì. Che chiede, mi piacerebbe avere un tuo punto di vista sul decreto che spero approvino oggi, Digitalia. Allora, ammetto che ho guardato con molta eh, velocità appunto il decreto. Cosa si può dire? Si può dire che sarebbe un cambiamento assolutamente epocale. Eh, si può dire che mh, se veramente fosse eh, eh, come dire, eh, portato avanti questo discorso in modo serio, competente, e l'attuazione fosse, fosse fatta in modo eh, efficace, sicuramente l'Italia diventerebbe, non dico uno dei paesi più eh, avanzati d'Europa, perché quello forse è un po' troppo, ma sicuramente si metterebbe al pari di tanti altri paesi eh, anche solo i nostri vicini francesi. Eh, mi viene in mente un un paradosso che è quello della, eh, della società, della SRL a un euro. Anche lì avevamo lanciato questa cosa e poi io voglio vedere tutti quelli che l'hanno fatta, eh, vanno in banca e chiedono giustamente un finanziamento, la banca in questo momento gli dice ok sì, posso anche dare un finanziamento, che cosa mi dai a garanzia però? E quindi anche lì il passaggio dalla carta all'economia reale, quello, quello è il passaggio complicato lì sta alle varie competenze ehm, territoriali di spingere in questo senso. Per adesso, ripeto, poi l'ho letto veramente molto velocemente e mi sono ripromesso di farlo eh, questa notte, e, è chiaro che bisogna aspettare un po', di sicuro tutte queste riforme, come la riforma del lavoro, come la riforma delle pensioni, non sono riforme eh, che vanno in atto dall'oggi al domani, ci vorranno almeno uno o due anni prima di vederne gli effetti. Ne um, approfitto per concludere con l'altra la, domanda di Bedino, che chiede un tuo punto di vista sul crowdfunding, quale strumento per finanziare le nuove iniziative imprenditoriali? Beh, anche lì, eh, l'Italia arriva molto in ritardo purtroppo, arriva purtroppo molto in ritardo e con tutti i problemi italici, che sono principalmente problemi di comunicazione, perché... In realtà ehm, c'è un, un bravissimo collega, Andrea Marinelli, che lui eh, è un giornalista che collabora con varie testate, eh, tra cui appunto, Libero, l'inchiesta, il manifesto e spero di non dimenticarne altre di più importanti, a parte il Sole 24 Ore, eh, che infatti giusto mi stavo dimenticando. Beh, Lui è partito per gli Stati Uniti e si sta seguendo tutte le primarie, si se è seguito le primarie e tutte le elezioni. Con il crowdfunding, eh, ma perché? Perché lui ha lavorato con America24, appunto il sito del Sole24ore che c'è a New York con Mario Platero e ha avuto questa, eh, questa voglia e soprattutto ha avuto queste informazioni, gli hanno detto fai così, manda eh, fai, utilizza questi modelli, è chiaro che lì in Italia il messaggio viene portato in un modo distorto perché se uno parla del crowdfunding, in Italia lo guardano come dire, e che è sta roba? Quindi siamo alle solite, colpa anche del, dei giornalisti, mi metto anch'io eh, in mezzo, e dico che dovremmo parlare molto di più assolutamente. Um, proseguo, um, e ti faccio quest'altra domanda, visto che parlavi appunto di, di digitalizzazione, no? um, quali sono secondo te gli scenari possibili per la competitività italiana che tutto sommato soffre di un deficit sia in termini di innovazione, cioè digitalizzazione come menzionavi tu prima, che di internazionalizzazione? Altra domanda piuttosto complicata. E I gap dell'Italia, torniamo sempre alle solite cose, sono gap strutturali. Ehm, sono gap che non possono essere risolti dall'oggi al domani e soprattutto sono eh, lacune che sono figlie di una determinata società che eh, purtroppo non è ancora avanzata al punto da informarsi e eh, arrivare a, alle soluzioni. Torniamo sempre al solito discorso dell'informazione eh, dell che, manca, che manca, e questo dalle televisioni, c'è cioè come una sorta di pantano, eh, che, che dovrebbe essere appunto eh, superato, qualcosa si sta muovendo per carità, qualcosa si sta muovendo, però ci deve essere veramente uno shock tecnologico assolutamente ehm, univoco, un'onda, perché ci sono alcuni, alcune persone come Riccardo Luna o, ehm, o De Biase, Luca De Biasi, che sono in effetti portatori di queste, di queste voci. Noi abbiamo ad esempio Jacopo Barigazzi, che lui è uno dei primi che parlava di questi temi, ma ancora dieci anni fa. Ebbene, lui purtroppo ogni tanto mi guarda e mi fa: ecco, siamo fermi, non dico a, a quello che eravamo dieci anni fa, ma a otto anni fa. Quindi dobbiamo ancora <ride> colmare diverse lacune. Ecco. Um, ok, proseguo con uh, una domanda abbastanza. Lunga di Carlo Gubitosa. In Italia si sta allargando la forbice della disuguaglianza. Il supplemento al bollettino statistico Banca Italia del 25-1-2012 dice che la quota di individui poveri è risultata pari al 14,4%. Tale quota supera il 40% tra i cittadini stranieri la percentuale di famiglie indebitate è pari al 27,7%. In aggiunta a tutto questo, i 10 individui più ricchi posseggono una quantità di ricchezza che è all'incirca equivalente a quella dei 3 milioni di italiani più poveri. Lo dice Banca Italia nei suoi Occasional Papers, numero 115. Ma la liquida IRPEF per i più ricchi è scesa dall'82% del 1973, applicato a chi guadagnava più di 500 milioni di lire, al 43% del 2012, per chi guadagna, guadagna più di 75 mila euro all'anno. Okay. Um, parallelamente alla liquida minima del 1973 era pari al 10%, mentre con la liquida IRPEF del 2012 nessun reddito è tassato meno del 23%. Le agevolazioni fiscali riconosciute ai più ricchi non si sono tradotte in investimenti, in rischio di impresa, e capacità di rilancio dell'economia reale e tutta la ricchezza si è spostata sul settore finanziario. E qua inizia la domanda... Di fronte a tutto questo, non pensa che l'attuale sistema di tassazione sia un Robin Hood al contrario, dove i più sfavoriti e i più sensibili alla tassazione sono proprio i redditi più deboli? Come mai di fronte a questa plateale contraddizione del principio di progressività fiscale e alla funzione di redistribuzione del reddito stabilito dalla Costituzione italiana, l'unico sacrificio che non è stato chiesto è il ripristino di una un'aliquota dell'82% ai pochi fortunati che godono di un reddito superiore all'equivalente attuale di 500 milioni di lire? I grandi capitali sono davvero intoccabili ed è impossibile passare dal meno tasse per tutti al più tasse per i più ricchi oppure c'è qualche misteriosa ragione tecnica che mi sfugge per questa politica fiscale. Beh, io innanzitutto rispondo che eh, dovrebbe rispondere la mia fidanzata, perché è commercialista, quindi <ride> dovrebbe essere lei quella più indicata. Allora, il sistema, il sistema fiscale italiano, in realtà, appunto, è, è obsoleto: è assolutamente obsoleto. È stata eh, l'ultima riforma grande, grande, grande, è stata fatta negli anni '70. Si sta discutendo, si sta discutendo della riforma e appunto. Mh, Cito eh, un economista eh, dell'Università di Bologna, cioè Paolo Manasse, che blog, nel, suo, nel suo ultimo post sul suo blog appunto, ha mh, argomentato come la riforma del, del fisco in Italia è oggetto di revisione, ci sono delle disparità perché ci sono delle esenzioni incredibili, ci sono delle esenzioni incredibili che costano tantissimo. Io adesso mh, mh, mh, prendo solo spunto da questa, eh, da questa cosa e in diretta ve lo faccio perché appunto c'è eh, il dato sulle, eh, sulle, sulle esenzioni. Allora, eccolo qua, ci sono circa eh, eh, 167,3 miliardi di euro pari al 10,7% del PIL, di carte entrate dalle tasse. Come mai? Perché ci sono un casino di esenzioni che non vengono eh, assolutamente tolte, esenzioni che sono molto spesso per i redditi più elevati. Che cosa sa, mh, per succedere? Semplicemente si sta discutendo assieme al Fondo Monetario Internazionale eh, che, eh, su indicazione del governo e del Ministero delle Finanze, sta dando assistenza tecnica all'Italia per la riforma delle, della tassazione e si pensa che nei prossimi tre o quattro anni si potrà finalmente arrivare, a un forse anche prima in realtà, si potrà arrivare a un nuovo sistema di tassazione, sicuramente l'Italia ne ha bisogno, perché appunto, ripeto, quello attuale è fermo agli anni 70, quindi la risposta è sì, ci sono delle diseguaglianze abbastanza marcate, soprattutto perché, perché appunto ci sono troppe esenzioni ad esempio, molto spesso per i, appunto, eh, per i redditi molto più elevati, noi con 10.7 punti eh, di PIL in più probabilmente staremo molto meglio di, di come stiamo adesso. Ecco. Sicuramente, eh, proseguo con una domanda di Matteo Castellani ehm, che chiede, quali sono le tre mosse lungimiranti economiche che questo esecutivo dovrà per forza portare a casa prima della fine della legislatura? Se avesse una risposta probabilmente sarei anche io al governo <ride> No, allora eh, le tre cose che, che potrebbero essere fatte, secondo me, a parte che ormai il tempo non c'è più mettiamoci in chiaro eh, questo c'era tempo fino a giugno più o meno e adesso c'è veramente poco tempo prima insieme a cosa tagliare le tasse alle imprese perché le tasse per le imprese sono assolutamente troppo elevate e quindi cercare di aumentare la produttività, anche il vantaggio competitivo che possono avere le, le imprese nel, nell'Eurozona, nonostante sia molto difficile in questo momento avere delle soluzioni di breve termine, eh, però ecco, portarla avanti prima della fine della legislatura non sarebbe male. Eh, Un'altra cosa sicuramente non la patrimoniale, perché non, è, non servirebbe a nulla eh, da un punto di vista esquis squisitamente economico, anche perché torniamo al discorso che si, una volta che tagli il debito in questo modo, a parte che ha effetti recessivi la patrimoniale, ma poi una volta che tagli il debito in questo modo, senza una riduzione della, ehm, della spesa pubblica, sinceramente non serve assolutamente a nulla, anzi va a deprimere solo un'economia che è già in difficoltà. Eh, Un'altra cosa che potrebbe fare in effetti è il taglio del, della spesa pubblica, il taglio degli enti inutili, eh, che noi abbiamo tutta una serie di enti completamente inutili per cui paghiamo, eh, adesso non sto a dirne uno perché sono talmente tanti che non, non avrebbe senso, quindi tagliarli già non sarebbe male. Eh, terza cosa eh beh, la semplificazione territoriale, cioè abolizione delle, delle, delle province è già un inizio, è, è difficile? Certo che è difficile, perché? Perché sono tutti stipendi che tutte poltrone che vanno, che vanno pagate. E fare anche già solo questo entro la fine della legislatura non sarebbe male. Eh, proseguo con un'altra domanda di Gabriele Persi, che dice: La crisi ha messo sotto accusa i grossi sistemi di rating finanziario, ormai eh, visti come nemici. Eppure ci sono alcune start-up innovative che hanno sviluppato sistemi di rating economicamente e socialmente utili. Un esempio è SPIC, Credit and Rating and Financial Report, che aiuta piccoli e medi imprenditori ad avere informazioni rapide ed economiche rispetto alle classiche società, utili a valutare l'affidabilità di fornitori o clienti, attuali o potenziali. Che cosa ne pensi? Li conosci? Beh sì, ne ho sentito parlare, ne ho sentito parlare beh, sicuramente sono delle cose molto, molto innovative, una specie di trip advisor eh, delle società, non è male come idea. Teniamo anche conto di una cosa, allora, le agenzie di rating, altra cosa di cui si sta discutendo, sembra che ci siano dei strani complotti, allora, detto in modo molto onesto, le, le agenzie di rating arrivano molto dopo gli investitori, molto dopo i mercati, molto dopo le grandi banche di investimento, eh, basti pensare semplicemente alla Spagna o alla Grecia, non è che ci voleva un'agenzia un di rating come Standard Poor's, Moody's o Fitch per definire la situazione finanziaria della Grecia o della Spagna anzi appunto ripeto arrivano in assoluto ritardo rispetto a quelle che sono gli umori dei mercati perché ormai eh, hanno delle dinamiche così complicate come McDonald's. McDonald's tutti attaccano McDonald's e quindi la qualità di McDonald's paradossalmente proprio perché sono sotto gli occhi di tutti è assolutamente molto più alta del baretto che ho eh, sotto, sotto casa, che chissà che cosa fa nella cucina, è, è lo stesso principio. Uno strumento di um, un social network di rating è assolutamente positivo, a patto che non succeda come il TripAdvisor, che ci sono le stesse società che poi si vanno a, a mettere i fake i commenti fake o quant'altro. Ehm ecco. um. Ho anche un'altra domanda di Luca Lagna, che dice, ritornando un po' al discorso del connubio tra politica ed economia di prima. No? Ah, Joseph Stiglitz ha detto che il sogno americano è ormai ridotto a un mito. Che speranze possono esserci allora per il sogno europeo? Tenere insieme l'Europa dell'Euro è diventata una questione di principio o esiste una strada in un nuovo assetto finanziario mondiale? Allora, io eh, molto spesso anche per il tenore degli articoli che scrivo um, o perché semplicemente cerco di spiegare, com, come qua tutti i ragazzi dell'inchiesta cerchiamo di spiegare le cose per quello che sono, no? per, quello, eh, che, eh, per il sentimento di pancia che hanno le persone, um, che molto spesso è sbagliato. Eh. Allora, io sono convinto che l'Eurozona in questa attuale struttura non possa essere sostenibile. Mi spiego, ci sono paesi che non dovevano entrare nell'euro quando in realtà sono entrati. Eh, un esempio è la Grecia, purtroppo è, è brutto da dire, ma non aveva dei conti assolutamente in regola eh, con il trattato di Maastricht o con eh, tutti i parametri finanziari. Eh, che cosa è, è stato scelto? È stato scelto di introdurre, di a, andare avanti con l'Unione in un momento molto complicato perché appunto c'era la, eh, la caduta del muro di Berlino qua stiamo parlando degli, dei primi anni 90 e quindi si è cercato di spingere verso una maggiore integrazione tanto poi vedremo cosa succede magari ci va bene io mi ricorderò per sempre una lettera che scrisse Romano Prodi che eh, al tempo nel 2001, nel dicembre 2001 era il Presidente della Commissione Europea lui scrisse il 21 dicembre appunto alla vigilia dell'introduzione dell'euro una bellissima lettera al Financial Times in cui diceva che sarebbe arrivato un momento in cui l'eurozona avrebbe eh, subito dei cambiamenti così intensi e così epocali proprio a causa degli squilibri che già c'erano, quindi già si sapeva che si sarebbe arrivati a un punto in cui si doveva decidere, si, do si deve decidere dove andare. Allora, l'Eurozona con questa struttura non, non può resistere, eh, però i costi di un, di un break up dell'Eurozona eh, sono assolutamente incalcolabili, nessuno vuole testare eh, che cosa succede, sarebbe come andare con una macchina, con una Ferrari bellissima, nuovissima, a 200 all'ora contro un muro e tu dici, boh, speriamo che la cellula di carbonio regga, speriamo che le mie cinture tengano, speriamo che l'airbag regga e poi vediamo, magari, magari vivo, eh, per carità. Eh. Sa. Il resto, eh, si sa, per eh, resto l'Europa si sa che eh, difficilmente eh, possa, potrà, ehm, potrà disgregarsi, cioè non avrebbe senso, poi non è un problema di Europa eh, o Eurozona, è un problema di una, di una serie di squilibri tra nord e sud eh, dell'Eurozona e di una moneta che è zoppa per natura. Una riforma arriverà probabilmente già entro questo dicembre. Io mi ricordo che il cancelliere tedesco Angela Merkel aveva annunciato ancora lo scorso anno che una riforma dei trattati sarebbe arrivata entro il dicembre 2012, Chissà che cosa verrà fuori, sicuramente l'euro resterà. Io non dico eh, ci sono poche cose di cui sono sicuro. Io sono assolutamente sicuro che l'euro resterà. Perché? Perché i costi sono troppo elevati. Allo stesso modo l'Europa resterà e cercherà di andare avanti lentamente con un po' di difficoltà, ma sicuramente resterà. L'Eurozona con questa struttura difficilmente potrà uscire forse un paese, di sicuro adesso non può perché l'articolo 50 del Trattato di Lisbona non lo permette, se ne in l'Europa ma non dall'Eurozona. Esattamente, infatti questa era un'altra domanda che ti volevo chiedere, eh, quali sono le opzioni no, a questo punto per paesi come la Grecia che stava contemplando di fatto eh, la possibilità di uscire dall'eurozona, eh, di fatto non c'è neanche la procedura per farlo? No, non c'è la procedura e soprattutto non c'è la voglia, perché quando si va a dire, anche qua si, si è tutto portato a una discussione di, eh, di tifo, eh, o siamo contro la Germania o siamo a favore della Germania, è chiaro che la Germania si fa i suoi interessi, perché deve pagare per tutti, perché deve pagare per eh, chi ha mangiato alle spalle della Germania per via dei trasferimenti di fondi del, del, del, del, del, del, dell'Unione Europea um, per 20 anni e di più, la Germania sta cercando di portare eh, l'Eurozona, sta cercando di mettersi come leader, visto che non ce n'è uno, sta cercando lei di mettersi come leader, e, come in un team, se tutti cominciano a zoppicare eh, ci deve essere uno che incita tutti gli altri, però deve incitarli in un determinato modo, che non sempre la Germania l'ha fatto, perché spingere solo sull'austerity non serve a nulla e gli effetti si vedono in Grecia, perché appunto si, sta distru si è distrutto mezzo paese eh, prima con i politici greci che mangiavano eh, alle spalle dell'Unione Europea e dei cittadini, e poi si è amplificata eh, questo effetto con eh, eh, misure di austerity che non stavano neanche in terra. L'Eurozona può diventare un'Eurozona un molto più piccola mh, se eh, non riesce a trovare un'unità, eh, molto più piccola significa l'uscita di paesi come la Grecia o come eventualmente il Portogallo che in effetti non ne va molto più nessuno però va vivendo una situazione abbastanza difficile anche, anche il Portogallo sta cercando di tornare eh, all'accesso sui mercati obbligazionari e probabilmente ci riuscirà le sfide però sono molto intense, sono molto elevate molto non è detto che eh, con tutte le variabili che ci sono in gioco possa riuscire a, a farcela la Grecia dovrebbe uscire mh, probabilmente Probabilmente no, perché anche lì non si sanno quali possono essere gli effetti, soprattutto sulla, um, come dire, uh, sulla PIL che l'Eurozona già minimo ha nei confronti degli investitori esteri, quindi senza contare che non esiste in realtà una vera e propria procedura, eh, ci deve essere prima una riforma dei trattati e poi eventualmente eh, l'uscita di nuovi paesi membri. Grazie. Um... Abbiamo visto quello che è accaduto questi giorni a Madrid, sì. le proteste in piazza, um, per quanto riguarda il sud dell'Europa di fatto, no? tutta, la, tutta la zona del Mediterraneo di fatto è in una situazione economica non molto rosea potremmo dire, secondo te ci sono comunque delle differenze e se sì quali uh, per l'Italia rispetto a questi paesi? L'Italia innanzitutto ha delle differenze politiche, perché l'Italia è uno dei sei membri fondatori dell'Unione Europea, è difficile che mh, possano metterci nell'angolo eh, così. Eh, cerchiamo di sfatare anche un mito, che è quello della ricchezza privata. La ricchezza privata si è sempre detto che è il bene dell'Italia, però eh, siamo alle solite, se tu hai un portafoglio con eh, 100 Euro e pian pianino cominci a perdere il lavoro, e attinge da questo portafoglio, però non è appunto entrate, questo portafoglio si riduce sempre di più e allo stesso modo l'ammortizzatore sociale più eh, attivo dell'Italia eh, dell è questo, è quello delle famiglie, è la ricchezza privata. E, differenze ce ne sono, differenze perché, appunto, ha un tessuto produttivo l'Italia al nord, ha un tessuto produttivo assolutamente incomparabile rispetto a quello anche solo della Spagna, o a quello del Portogallo, o a quello dell'Irlanda non parliamo di quello della Grecia eh, con tutto rispetto però hanno delle, un settore industriale abbastanza eh, ridotto l'Italia quindi ha delle potenzialità potenzialità che vengono ridotte da che cosa? da un impianto eh, politico assolutamente bizantino che eh, purtroppo non, va, non sta facendo andare il paese da nessuna parte Monti poteva fare tanto poteva fare di più eh, si può dire di tutto di Monti eh, non che non ci abbia provato Certo, eh, citavi prima um, Prodi, eh, che se non sbaglio era stato addirittura colui che aveva ipotizzato la creazione degli euro bond, correggimi se sbaglio. Sì. Tu che cosa ne pensi? Pensi che effettivamente la creazione di uno strumento di questo tipo possa aiutare a eh, mantenere una coesione eh, nell'Unione Europea, sia a livello economico che politico? E io mi, metto, mi rimando assolutamente alle parole del, del cancelliere tedesco Angela Merkel e dico probabilmente sì, non ora, non ora perché non si può pensare di, di costruire una, eh, una, una, uno strumento così complicato eh, senza un'unità. Un perché non c'è un'unità adesso. C'è eh, uno si sveglia la mattina e dice: No, a me non va bene lo European Stability Mechanism. Beni finlandesi, voglio delle delle, delle, dei collaterali a garanzia, eh, però appunto ci deve essere un, un coordinamento centrale anche per questo tipo di scelte, c'è? No, assolutamente no, e poi tra l'altro non si può pensare di eh, uscire da questa crisi rifinanziando il debito con altro debito, Siamo sempre, eh, sarebbe un circolo vizioso, non, non si può pensare adesso. Mh, agli euro bond, probabilmente si potrà pensare forse dal 2015 in poi, una volta che, eh, che appunto si sarà raggiunto un livello di integrazione tale da permettere questo tipo di strumenti finanziari. Senti, molti hanno sostenuto che probabilmente ci si è mossi con troppa fretta da un certo punto di vista, nel senso che probabilmente eh, quella che doveva venire prima era una unità politica. Prima che economica. Che cosa ne pensi? L'unità politica di fatto eh, c'è già, eh, peccato che sia invischiata in un, in un sistema, anche in questo caso bizantino, in cui eh, giustamente ognuno deve avere la sua voce, ma ehm, come dire, molto spesso ci sono dei blocchi nelle, nelle procedure eh, date o dagli stessi governi o appunto nel dialogo tra Commissione Europea e Parlamento Europeo, che ha assolutamente senza senso. Eh, non dico che eh, l'Unione Europea si sia italianizzata, eh, no, non solo, ha, ha preso tutto il peggio dei singoli paesi dell'Unione Europea e se li è messi insieme e quindi c'è questo strumento, questa, questa struttura assolutamente ehm, complicata che appunto ha portato questa, questa, anche questa, questo tipo di crisi qua, perché è una crisi politica, perché, no? perché non c'è un leader, in ogni, in ogni paese di questo mondo c'è un leader, eh, in, in Europa no. Eh, poi chiaramente si estende anche il discorso della Costituzione Europea che non si è riusciti a, a, ad approvare in, in tutti i paesi. Um, c'è stato chi contestava il fatto che la votazione referendaria per, la, per adottare la Costituzione Europea valida in tutti i paesi membri sia stata fatta in ogni paese separatamente invece che in Europa um, qual è la tua visione in merito? siamo sempre al discorso che ho appena sì. finito di dire cioè, mh, è chiaro, non è questione di, molto spesso si dice che è questione di eh, della cessione di sovranità, eh, ci mancherebbe altro, ma la, la sovranità la devi cedere, se vuoi andare verso qualcosa di più grande, eh, cedi una parte della tua sovranità, si chiama compromesso, eh, non si può pensare di, eh, di essere eh, tutte le prime donne, è come quando si va a lavorare in una redazione come, come quella in cui sono adesso, eh, mh, ognuno deve stare a determinate regole comuni, io ad esempio non posso fumare in redazione perché Perché ci sono delle regole, molto semplicemente, far votare la Costituzione nello stesso modo a livello unitario sarebbe servito sicuramente, avrebbe dato un senso di unità, ma anche all'esterno, viene in mente Kissinger quando parlava eh, del, del, dell'Europa chi devo chiamare in Europa? Anche qui siamo, siamo le solite, purtroppo. E noi, appunto il discorso che facevamo prima è che questa non è solo una crisi economico finanziaria è una crisi sociale, è una crisi politica, è una crisi eh, molto più complessa di quello che, eh, che in realtà è. Io non la chiamerei manco crisi, perché ormai mi ha, mi, mi ha stufato chiamarla crisi, la chiamerei Pippo, eh, chiamerei in qualsiasi altro modo tranne che crisi. Probabilmente il metodo, cioè il nome più adatto sarebbe... Eh, cambio di modello, non è una crisi, è un cambio di modello, perché tutte le crisi durano meno eh, dai 3 ai 4 anni, qua siamo già ormai, <ride> da quante che siamo in crisi? Senti, ultimissima domanda, um, si parlava ultimamente, eh, chiacchierando di attualità economia e politica, si accennava al fatto che se alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, del comunque ci sono stati diversi mh, economisti che hanno ideato dei modelli, che poi sono stati quelli che sono stati eh, messi in pratica, vissuti, sperimentati nel Novecento, alla fine del Novecento ciò non è accaduto. Quindi, <ride> hey, qua siamo. Allora, noi ogni tanto eh, ne discutiamo. Ehm... Con, con Jacopo Tondelli, con Jacopo Barigazzi, anche perché Barigazzi ha la sua formazione epistemiologica che gli permette di avere una visione un po' controcorrente e probabilmente più ampia rispetto, rispetto a me che ho una formazione economica. Ehm, sì, non ci sono modelli, c'è un vuoto di pensiero che è spaventoso e proprio per questo, probabilmente, ehm, anche per questa ragione per cui non stiamo uscendo da questo genere di, eh, di crisi, perché Perché non c'è un, una via, eh, si è detto prima che il liberismo sfrenato aveva torto, allora torniamo a Keynes, poi si è detto che Keynes no, perché allora è arrivata la crisi eh, del debito negli, in Europa e quindi chi ha ragione, meno Stato più mercato, io premetto che sono assolutamente a favore del, eh, di più mercato che, che Stato, perché in un, in un cioè l'efficienza dei mercati è, è assolutamente è più, più, più attiva se lo Stato non rompe ehm, le uova nel paniere agli operatori economici ehm, purtroppo non c'è un, un superamento di questa divisione perché anche qui siamo al tifo cioè, ci sono quelli pro Keynes e quelli eh, pro economia eh, non è così che, che, che va il mondo Speriamo che succeda qualcosa, qualche evento talmente, talmente eh, intenso, talmente complicato, una specie di big bang eh, delle teorie economiche, per cui venga fuori una nuova teoria economica che poi magari non c'entra niente con eh, appunto, il socialismo, il dirigismo, eh, Keynes o il, il, il turboliberismo. Eh, stiamo, stiamo a vedere, probabilmente quando uscirà questa nuova teoria e non ci sarà questo vuoto. Eh, asfissiante, ehm, probabilmente vedremo già la ripresa economica. Perfetto, Fabrizio, ti ringrazio veramente moltissimo di essere stato qui con noi stasera. No, ringrazio voi assolutamente.